appunto mh, il diciamo i desktop remoti come funzionano allora bisogna anzitutto eh, scaricare un programma per utilizzare i desktop remoti oppure utilizzare quello integrato di windows io utilizzo il mio remote in più perché può farvi utilizzare più di una sessione di desktop remoto quindi Andiamo poi per uh, impostarla. Adesso lo faccio già da un computer remoto per dare un po' di. E adesso aprite Start. Cercate. Uh, po' impo... No, anzi, facciamo più veloce per essere molto più veloci. Uh, facciamo About Yopi. Si, che per i meno culturati di voi signif uh, um, significa. Significa. Eh, informazioni su questo PC, possiamo vedere qui le, le, le cose lì, tutte le informazioni che è bellissimo, bellissime. Andiamo qui sul remote desktop e abilitiamo questa spunta. E poi ci uscirà una schermata dove ci chiede quali dispositivi, cioè quali quali utenti volete attivare e voi dite noi vogliamo attivare questo però voglio dire attivare cioè non voglio che si attivo quello lì eh, cioè comunque dovete, mh, dovete selezionare solo gli utenti che eh, lo usano poi per mh, personalizzare ancora un pochino di più andate qui e andate su control panel sì, si può sì, si può fare allora System, vi faccio vedere anche un trucchetto su system vi ributto su impostazioni ok? ok ora andiamo su advanced questo comunque per velocizzare questo anche dei computer vecchi qui eh, potete disattivare alcune cose per vedere vedete qui adesso se noi clicchiamo su setting possiamo togliere attivare più animazioni queste cose qui system protections rallenta i computer vecchi non serve a niente a mio parere basta basta che proteggete il vostro account con una password e avete risolto perché system protection in caso dove cioè vi blocca come la verifica in passaggi ok andiamo qui poi dovete fare ok comunque eh, andate qui questo qui ecco invece quello che ci interessa a noi è questo se ne facciamo così no, adesso non lo applico perché sennò no mi butto fuori poi non ho più sul computer eh, dovete tenere attivata questa opzione qui mm, e queste perché sono le quelle che fanno funzionare tutto e anche questa se lo volete vai. poi adesso facciamo applica forse no non mettere giù niente perché appunto appunto eh, queste qui, eh, questo trucco qui mi sembra che funziona dalla 17007 non mi ricordo comunque eh, o la 1803 o la 17007 se no comunque basta che si va qui qui system e mm, per essere precisi si apre questa finestra qui in questo caso vedete con cui potete, ci sarà una descrizione se voi l'avete messa il, computer, il nome del computer in questo caso è server però perché è un server comunque andando su hardware qui si può giocare ancora un po' comunque qui andando su uh, remote qui avete tutte le impostazioni remote anche se ce l'avete comunque sempre qui e qui potete scegliere se voi cliccate qui chi può utilizzare il vostro computer da remoto ovviamente se ha una sessione remota lui, questo qui soltanto dal computer um, che deve essere accessibile. Cioè, il computer ovviamente deve essere acceso e collegato a internet, dovete essere collegati alla stessa rete oppure potete utilizzare una VPN come non sto usando ora perché eh, utilizzare una VPN in casa ha poco senso. Comunque, um, Qui potete, eh, per se la potete un pochino giocare Comunque, su cosa può... Mm, cioè, lo potete utilizzare su Windows, Mac o Linux Sta roba qui Però eh, funziona bene su Linux Cioè, c'è chi sui Linux su Windows eh, Però eh, il computer che vi collegate deve essere per forza Windows eh, Potete farlo da iOS, macOS, quello che volete però utilizzando il remote desktop però deve essere sempre e comunque ehm, il computer che vi collegate windows non può essere linux almeno che io sappia poi se esistono se esistono delle cose che lo permettono di farlo intendo, per cose intendo degli, delle app che lo permettono di fare io ve lo sconsiglio perché appunto non è ufficiale microsoft quindi oh, sta a voi la scelta appunto mm eh, è, è un'applicazione molto comoda perché si eh, associa pure a putti che è questa applicazione qui per comandare i server linux però ovviamente via ssh lo fa comunque su about qui potete anche qui cambiare il nome eh, non potete cambiare la, però la cpu ecco potete cambiare soltanto il nome ma anche la descrizione credo no soltanto il nome qui potete aggiornare la vostra edizione di Windows per ricordarvi che se volete potete pagare di più di quanto pagate già ehm, beh, ehm, appunto, niente spero che il video vi sia piaciuto eh, lasciate like, iscrivetevi noi ci vediamo nel prossimo video ciao